Nel messaggio di oggi parleremo del mistero della Trinità. Ci sono tre persone divine uguali, eterne, che sono coinvolte nella vostra creazione e nella vostra redenzione. Da oltre 40 anni, Amazing Facts si dedica alla diffusione della parola di Dio attraverso i media. Questo programma include alcuni estratti delle migliori trasmissioni televisive. Vi invitiamo a sedervi comodi e a godervi questa edizione di Amazing Fats Presents. Nel messaggio di oggi parleremo del mistero della Trinità. La Trinità, probabilmente, è uno dei temi più profondi e sublimi da esplorare. Nella preghiera, in preparazione alla funzione, il nostro fratello ha appena detto che il pastore Doug avrebbe spiegato questo mistero. Voglio dirvi proprio ora che rimarrà un mistero anche dopo la fine del sermone. Quindi non voglio presumere di essere in grado di svelare tutti i misteri di Dio per voi. È un mistero che scaveremo un pochino insieme, ma ci saranno molte cose che rimarranno misteriose. È come se voi e io cercassimo di guardare l'universo con una lente di ingrandimento. Non riusciremmo a vedere tutto. Nella Bibbia, quando si cerca di capire il mistero della Trinità, si procede su un terreno sacro. Probabilmente non sarebbe inappropriato che mi togliessi le scarpe in questo sermone. Mi sentirei forse bene, ma potrebbe essere una fonte di distrazione per voi. Ma è un terreno sacro. E la Bibbia è molto chiara. Non possiamo comprendere Dio. Lasciate che vi citi questo versetto. In realtà vi conviene avere una matita a portata di mano. Guarderemo moltissimo le scritture oggi e le leggerò velocemente per analizzare più testi possibili. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Dio è molto più grande di quello che possiamo comprendere. Salmi 145, versetto 3. L'Eterno è grande e degno di sommalode e la sua grandezza è imperscrutabile. Ora sapete, se saremo salvati, e prego di esserlo e prego che voi lo siate, è per questo che siamo qui, giusto? Per quanto vivrete? Per sempre e per l'eternità. Per l'eternità. Direte mai, comprendo Dio? Quindi, se per l'eternità sappiamo che non riusciremo mai a comprendere Dio, bisogna essere Dio per comprendere Dio, allora quanto potremo comprendere in questa vita? Ma Dio vuole che sappiamo quello che ci rivela. Ma tenete a mente che è un tema enorme e non saremo in grado di illustrarlo per voi. Di nuovo, Romani 11, 33. «Oh, profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio». Quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi e inesplorabili le sue vie. Inesplorabili. Giobbe 26.14 Ecco, questi sono solamente le frange delle sue opere. Quale debole sussurro di lui riusciamo a percepire? Ma chi potrà mai comprendere il tuono della sua potenza? In questo mondo afferriamo solo un frammento del sussurro di quello che c'è da sapere su Dio. Ma chi può comprendere il tuono? Cos'è un tuono paragonato a un sussurro? È quello che sta dicendo Giobbe. Chi lo può capire? John Wesley ha detto, portatemi un verme che sa comprendere un uomo e vi mostrerò un uomo che sa comprendere il Dio Trino. Volevo solo anticipare che non volevo avere la pretesa di rivelarvi il mistero di Dio della Trinità, ma guardiamo alcune cose che sono rivelate nella Bibbia e cerchiamo di capire al meglio. Ora, è un tema importante per varie ragioni. Sapete che sono state combattute guerre per questo tema? È successo... Alcune nazioni sono state eliminate per disaccordi che riguardavano la fede in questo tema. Alcuni potrebbero dire, "dag sta insegnando una dottrina che non è nemmeno presente nella Bibbia. È vero, non c'è la parola Trinità nella Bibbia. La parola Trinità vuole semplicemente dire tre, un triciclo quante ruote ha? Tre! Tre entità. È una parola che usiamo per descrivere le tre entità della divinità. La Bibbia usa la parola divinità. Non c'è nulla di male nella parola trinità. Non c'è la parola rapimento nella Bibbia. Non c'è la parola Bibbia nella Bibbia. Quindi non possiamo parlare della Bibbia perché la parola Bibbia non è nella Bibbia? Ci sono tantissime parole che non troviamo di per sé. Millennio non si trova nella Bibbia, ma se parliamo della dottrina del millennio parliamo del periodo di mille anni che troviamo in Apocalisse capitolo 20. Quindi ci sono moltissimi termini che usiamo, termini teologici per descrivere varie dottrine. Questa si chiama la dottrina della Trinità, le tre entità che compongono il Dio della Bibbia. Quindi questo è davvero quello di cui parleremo. Non c'è alcun conflitto al riguardo. Lasciate che vi faccia qualche esempio tratto dalla Bibbia. Matteo 28, alcune delle ultime parole di Gesù. Dopo aver inviato i suoi discepoli nel mondo, in Matteo 28, 19 dice, andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, è vero che nel Nuovo Testamento, nel Libro degli Atti, quando i discepoli furono inviati, dice che andarono e battezzarono nel nome del Signore. O nel nome del Signore Gesù, o nel nome di Gesù. Ma Gesù ha detto di certo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo mi dice che a volte le parole esatte del battesimo non sono il grosso problema. Si è battezzati nel nome del Dio della Bibbia. Gesù ha detto Padre, Figlio e Spirito Santo. E per me va benissimo. Amen? Ora, ecco la domanda. Dio può essere accurato nel dire la Bibbia? È accurata nel dire i cristiani hanno ragione a dire... C'è un solo Dio e allo stesso tempo dire uno non significa sempre uno? Questa è la cosa da capire. Non è un linguaggio ambiguo, sono le scritture. Vi cito alcuni versi. Per esempio, proprio all'inizio, Genesi 1,26: Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Sentite di più di una persona? La parola ebraica usata per Dio è Elohim. La parola Elohim è plurale. È come noi, ci. Ogni volta che lo dico, se dico noi, andiamo al negozio, Karen mi chiede con chi vai? Se dicessi parlo di me stesso, direste cos'ha che non va? Parla di se stesso dicendo noi, è diventato schizofrenico, ha problemi di personalità multipla. Quindi quando Dio dice così, non lo fa perché è confuso. La parola principale usata per Dio più di 2700 volte nella Bibbia è Elohim, al plurale. C'è un'altra parola, El, che è singolare. Ma gli scrittori ispirati hanno scelto di usare Elohim, dieci volte più di El. Questo vale per tutto, per gran parte dell'Antico Testamento. È un plurale. Dio si comunica a noi come un Dio plurale, perché è fatto di queste tre persone. È un mistero. E potrebbe continuare a essere un mistero una volta che avremo finito. E poi ovviamente alcune persone mettono in dubbio questo versetto, ma è nella Bibbia e ci credo. Primo Giovanni 5:7, poiché tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo. Il Padre, Dio Padre, la parola, Gesù è la parola incarnata e lo Spirito Santo. E questi tre sono uno. Difficile da equivocare. Le tre sono una. Giovanni 17,20 questo credo sia il migliore esempio è una speciale preghiera di intercessione di Gesù Giovanni 17,20 leggerò anche il versetto 21 Ora io non prego solo per questi ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola per cosa prega? affinché siano tutti uno prega per i dodici apostoli e prega che possano essere uno come? come tu, o oh padre, sei in me e io in te Notate, Dio è in Gesù e Gesù è in Dio. Verrà fuori dopo. Siano anch'essi uno, di nuovo, in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Quindi la nazione che è una, gli apostoli sono uno, la coppia è una, ma sappiamo che ci sono tante persone coinvolte. Non è incoerente dire che c'è un Dio, ma per i cristiani un Dio è composto da tre persone. Ora parlerò un po' del fatto che Gesù è Dio e lo Spirito è Dio. Non mi sentirete parlare molto di Dio Padre, sapete perché? Non ho mai trovato nessuno che lo vedesse come un problema. La maggioranza dei cristiani è d'accordo sul fatto che Dio Padre sia Dio, che è il Dio Supremo, che è sempre stato, anche se ci sono alcuni che in realtà credono che il Dio che ha fatto l'universo prima fosse un Dio inferiore, ma che poi si è fatto strada ed è diventato un Dio più importante e che ci sono altri dei sopra di Lui e che se si potesse andare lontano nell'universo si troverebbero. Il problema è che questo implicherebbe che Dio stia imparando. E, e com'è possibile conoscere tutto e imparare ancora? Chiedete a un adolescente. <ride> al liceo. Quindi... Dio, ovviamente, se sa tutto e se è onnipotente, come potrebbe essere più potente di onnipotente? Ma la maggioranza della gente è d'accordo sul fatto che Dio è il più grande, ma fanno fatica a capire quale sia il ruolo di Gesù e qual è il ruolo dello Spirito. Una visione dell'Arianesimo è che lo Spirito non è una persona. Non solo è stato creato da Gesù, non è una persona ma una forza. Una sorta di forza impersonale attraverso cui opera Dio. Quindi, diamo un'occhiata ad alcuni di questi concetti. Prima di tutto, Gesù è pienamente Dio? Scopriamo cosa dice la Bibbia. Matteo 1,23 Il quale sarà chiamato Emanuele che interpretato vuol dire Dio con noi. L'incarnazione è Dio. 100% Dio che diventa uomo, è un mistero. C'è un mistero della divinità nella Bibbia che è come Dio abbia fatto a diventare uomo. C'è il mistero dell'iniquità che riguarda come una creatura, il diavolo, abbia voluto diventare Dio. Come ha potuto una creatura pensare, voglio detronizzare il creatore? È un pensiero pazzo, per me è un mistero. Come il diavolo possa pensare di intraprendere una guerra? È una creatura contro il suo creatore. Come può qualcosa che ha un'esistenza limitata intraprendere una guerra e dire voglio prendere il posto di colui che esiste da solo ed è eterno? Ha senso? Ma è quello che ha fatto. Quindi c'è un mistero di Dio. Dio che si abbassa per diventare uomo e un mistero dell'iniquità. La creatura che cerca di esaltarsi e diventare Dio. Cosa ha detto Satana ad Adamo ed Eva? Ascoltatemi, sarete come Dio. Perché l'ha detto? Era quello che voleva. Spesso le persone impongono agli altri i propri desideri. Ebrei 1.8, Gesù è Dio? Del figlio invece dice, oh Dio, il tuo trono è... Aspettate un attimo, Ebrei 1.8, Dio Padre dice al figlio, oh Dio, il tuo trono è. Dio Padre dice, oh figlio, Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli. Quindi come chiama Dio il figlio? Dio. Per i secoli dei secoli lo scettro del tuo regno è scettro di giustizia. Quando Gesù è risorto dai morti, ricordate che la prima settimana che apparve, Tommaso non lo vide. Gli disse, non crederò finché non vedrò il segno nelle sue mani e la cicatrice nel suo fianco. Poi Gesù apparve la settimana successiva e disse, Tommaso, hai creduto perché hai veduto. Tommaso cadde a terra e cosa disse? Mio Signore e Mio Dio. A proposito, è Giovanni 20, versetti 26 fino a 29. E Gesù gli disse, no, no, no, non dire così, non esagerare. O lo accettò. Chiamò Gesù Mio Signore e Mio Dio perché è vero. Ora, alcune definizioni in breve. La Bibbia dice che dobbiamo adorare un solo Dio. È uno dei comandamenti? Anche Gesù l'ha citato a Satana. Matteo 28. Dobbiamo adorare Gesù? E mentre andavano per dirlo ai discepoli, ecco Gesù venne loro incontro e disse, salve, significa adorarlo. Allora esse, accostatesi, gli strinsero i piedi e lo adorarono. Ma la Bibbia dice solo di adorare Dio. Ebrei 1.6 Dobbiamo adorare solo Dio, ma dice tutti gli angeli adorino Gesù. È in Ebrei 1.6 Apocalisse 7.11 Spero ve lo ricordiate. È il versetto importante dell'Apocalisse, 7 e 11. E tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono Dio. Gli angeli adorano Dio e gli angeli adorano Gesù. Se Gesù è Dio, non c'è problema. Potete adorare solo Lui. Potete solo adorare Dio. Ma se adorano Gesù, allora deve essere Dio. La Bibbia dice che Dio ha creato Avete letto il primo versetto della Bibbia? Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Ok, chi è questo Dio che ha creato? Primo Giovanni, no, scusate, Giovanni capitolo 1, versetto 1. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Chi è quella parola? La parola si è fatta carne e ha dimorato presso di noi. È Gesù, vero? Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose, è molto chiaro in greco, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Significa che Gesù non è stato fatto. Che è sempre esistito. Ha detto sono l'Alfa e l'Omega, che significa fino a dove puoi arrivare, l'inizio e la fine, fin dove puoi arrivare in quella direzione, finché puoi arrivare dall'eternità e per l'eternità sono Dio. È sempre stato lì. Ebrei 1, versetti 1-2. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. In principio Dio ha creato. Gesù è Dio. Efesini 3 9 e di manifestare a tutti la partecipazione del mistero che dalle più antiche età è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Gesù è Dio. Dio ha fatto tutte le cose. La Bibbia dice che c'è solo un Salvatore e che Dio è il nostro Salvatore. Isaia 43 Un Salvatore 43,11 Isaia io, io sono l'Eterno, e all'infuori di me non c'è Salvatore. Ma cosa dice la Bibbia? Giuda 25, all'unico Dio sapiente, il nostro Salvatore. Quindi un solo Salvatore. Dio è il nostro Salvatore, in Giuda 25. Poi ci sono molti versetti nel Nuovo Testamento, incluso questo. Primo, Giovanni 4,14, dice che Gesù è il nostro Salvatore. E noi stessi abbiamo visto e testimoniato che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Ha senso? C'è solo un Salvatore. Dio è il nostro Salvatore. La Bibbia dice che Gesù è il nostro Salvatore. L'unico modo per cui tutto questo abbia senso è che Gesù è Dio. Capite cosa intendo? Quindi, Gesù afferma di essere uguale a Dio? Controlliamo. Giovanni 5,17 e versetto 18. Ma Gesù rispose loro, «Il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero». Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Gesù sapeva quello che diceva, e gli ebrei sapevano perché volevano ucciderlo. Di nuovo, Giovanni 10,30, «Io e il Padre siamo uno». Abbiamo di nuovo l'idea che Dio possa essere uno, e che possa essere più di una persona. Perciò i giudei raccolsero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Perché sapevano cosa intendeva dicendo così. Giovanni 14,9 Gesù gli disse Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Dice semplicemente siamo la stessa cosa. Ora, su una cosa tutti si impantanano. Se parlate con un ateo di Dio o con un agnostico vi dicono... Ok, so dirti da dove deriva l'universo. Da dove viene Dio? Direi, beh, non so da dove venga Dio, ma dimmi tu da dove viene l'universo. Perché quello che si sa dire è che il mondo viene dal sistema solare quando si è formato e il sole è esploso e ha formato questi pianeti sparsi per l'universo. Da dove viene il sole? Beh, si dirà, il sole viene da una supernova quando c'è stata un'esplosione e tutti quei soli hanno iniziato a vorticare nello spazio. Io ribatto, ok, da dove è venuto tutto questo? Beh, quelle particelle di gas nebuloso si sono scontrate e sono esplose e c'è stato il Big Bang. Ok, allora chiedo, beh, da dove viene quella roba? Quel materiale combustibile che ha causato il Big Bang. E alla fine evoluzionisti, atei, agnostici diranno tutti, beh, è un mistero. Qualcosa che è sempre esistito. Quindi sono al vostro stesso punto. Ma la differenza è che il nostro qualcosa che è sempre esistito è intelligente e potente. Il loro è solo un grosso incidente. Potete descrivere tutto quello che sta intorno a voi come risultato, come un'intelligenza, con uno scopo, come semplicemente un grosso incidente. Ora possiamo tutti andare a casa, non c'è nessuno scopo nella vita. Io ho scelto di credere che ci sia uno scopo. Vedo troppe cose che sembrano riflettere un'intelligenza. Quindi Gesù è sempre esistito. Giovanni 17,5 «Ora dunque, oh Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse». Vedete, Gesù ha messo da parte la gloria, la perfetta uguaglianza che condivideva col Padre prima che il mondo fosse. È venuto a vivere in mezzo a noi. Poi è stato nuovamente ricevuto nella gloria ed è di nuovo glorificato alla destra del Padre. È Dio al 100%. Quindi, si spera che abbiate capito che Gesù è Dio e non ho affrontato tutte le prove. Cosa mi dite dello Spirito Santo? Molte persone dicono, allora se Gesù è Dio, non abbiamo problemi a credere che lo Spirito Santo sia Dio. Ma non è una persona, è la forza di Dio che Dio usa. Io penso che lo Spirito Santo sia Dio, non è solo un veicolo impersonale, perché Dio ha detto così. Prima di tutto, lo Spirito Santo è Dio? Atti 5, 3, 4 Ma Pietro disse a Anania, ricordate quando Anania e Saffira mentirono? Perché ha Satana riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Quando si mente allo Spirito Santo, si mente a Dio. E l'Eterno disse, lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo. Genesi 6, versetto 3. Dio lo Spirito. Vi ho parlato dei sette spiriti attorno al trono di Dio. Dice che lo Spirito ci guida e ci indirizza. Non è una forza impersonale che ci guida e ci indirizza. Ho un GPS in macchina. Quanti di voi hanno un GPS sul telefono o in macchina? Si usa per trovare la strada. Quanti di voi si sono sentiti in colpa con un GPS? Metto una destinazione nella macchina, magari voglio andare a trovare qualcuno, sulla strada trovo un negozio, vedo qualcosa che devo fare e dico ah, non sapevo che ci fosse qui questo negozio, giro di qui. E il GPS dice gira, cambia strada, reindirizzamento, gira qui a sinistra. E penso, mi spiace, ti ho offeso? Il mio ha una voce da donna e, sapete, penso sempre a mia madre. Gira qui. Ok. Non voglio urtare i tuoi sentimenti e quindi giro. Volevo andare al negozio ma mi hai detto di girare. È questo che intendo? Non mi interessa quello che dice. È un computer. È solo una forza, giusto? Non ferirò i suoi sentimenti. Non l'ho mai sentito dire, dai, per favore, gira qui. Ferirà i miei sentimenti se non giri. Piangerò lacrime da transistor dai miei circuiti se non giri. Gli interessa? No, ma allo Spirito Santo importa? Se è solo un computer, se è solo una forza impersonale, non si può contristare. Ma la Bibbia dice che lo Spirito si contrista. In realtà Gesù ha detto in Giovanni 16,13 Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità. Capisco che anni fa, prima del GPS, quando gli arabi attraversavano alcuni di quei vasti deserti dell'Arabia Saudita, qualche volta affrontavano tempeste di sabbia in cui non potevano nemmeno vedere il sole per capire dov'era l'est e l'ovest. Molte carovane avevano degli uccelli con sé, dei piccioni viaggiatori. Erano legati con un filo e li rilasciavano e volavano sempre verso casa, tornavano sempre a casa in linea retta, e li tenevano a disposizione per capire da che parte andare. Lo Spirito Santo ci conduce e ci guida. Qualche volta possiamo avere delle esitazioni nel cuore, ma non vi condurrà mai in modo contrario alla parola, perché lo Spirito Santo è tutt'uno con Gesù che è la parola. Non saranno mai in conflitto l'uno con l'altro. Ho incontrato persone che mi hanno detto, so che la Bibbia dice così. Ma lo Spirito mi dice come se fosse qualcosa di diverso o una informazione nuova. Lo Spirito di Dio non sarà mai in conflitto con la parola di Dio, perché è lo Spirito Santo che ha ispirato l'uomo a scrivere quello che ha scritto, vero? Uomini santi hanno scritto ispirati dallo Spirito Santo. Si dice che lo Spirito Santo li ha guidati. Sapete che, penso che ci siano 15 volte in cui Gesù si è riferito allo Spirito Santo come a Egli, poteva usare una forma impersonale. Perché ha detto Egli? È stata una parola scelta apposta. La Bibbia dice che lo Spirito Santo dà conforto. Se lo Spirito Santo è solo un'energia, da chi otteniamo conforto? Sapete, abbracciando un palo della luce? Non vi darà conforto, è solo un'energia, senza personalità. Si ottiene conforto da una persona. La Bibbia dice che lo Spirito Santo condanna. Ora, credo che la più grossa condanna che sentivo a volte era allo sguardo di mia nonna. Mi guardava soltanto, è una cosa che viene da una persona. Giovanni 16,8. E quando sarà venuto, egli, notate Egli, convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. E se lo Spirito è solo una forza, guardate qual è il peccato più grande. Qual è il peccato che non può essere perdonato? Blasfemia contro lo Spirito Santo. Matteo 12, 31-32. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini. Persino se bestemmiate contro il Figlio, si dice che verrà perdonata. Ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà loro perdonata. Né in questa, né nella prossima vita. Lo Spirito Santo si contrista. L'ho già detto, Efesini 4,30. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati. È una forza reale. Quindi, la Bibbia è molto chiara sul fatto che c'è una Trinità. C'è cioè un padre, un figlio e uno Spirito Santo. Non è un Dio che cambia maschera. Non è un Dio che ha deciso di creare divinità più piccole, in Gesù e nello Spirito. Ci sono tre persone divine uguali, eterne, che sono coinvolte nella vostra creazione e nella vostra redenzione. Non è solo che Gesù mi ama. Gesù e il Padre vi amano. Dio Padre ha amato così tanto il mondo da mandare suo figlio. Ed è stato un sacrificio di tutti e tre a salvarvi. E questo dovrebbe dirci qualcosa su quanto valiamo.